Buondì, buonasera e buonanotte e benvenuti a questa diciottesima puntata di Phoenix Point. Oggi facciamo un piccolo test, ovvero facciamo vedere anche un'anteprima tramite Twitch, mi raccomando seguitemi anche su quel canale, ma la serie principale di Phoenix Point con tutte le DLC in italiano la trovate solo qui sul mio canale YouTube, è la... la... Finora è la run più lunga in italiano ed è l'unica con tutte le DLC quindi fate un po' voi mi raccomando come dicono gli youtuber più brevi di me premete la campanella per non perdervi neanche una puntata e adesso ciancio le bande, sigla e vediamo che cosa possiamo combinare anche oggi vai! rieccoci qua allora, vediamo dove eravamo rimasti. Ho fatto una piccola modifica rispetto all'ultima volta da, per qualche soldatino. Audio da attivare. Ok. Qualche piccola modifica a, qualche, a qualcuno dei nostri soldati. Uh, attualmente su uh, YouTube manca una piccola puntata tra questa e quella prima, ma shh, lo scopriremo più avanti. Allora, allora, intanto... Ok, qua ci ricorda di, oltre al damage generator, ci ricorda di attivare le più basi possibili. Allora, possiamo recuperare un armadillo, per noi. Un armadillo, un blindato. Questo è un simpatico nemico orribile che dovremmo far fuori prima o poi. Questi stanno tornando alla base, per quale motivo? Non me lo ricordo. Ah, forse per ricaricare the, the gift. Probabilmente dobbiamo andare, andare vicino noi a questo tizio qua. Abbiamo preso il primo priest e ne siamo molto contenti. Allora, abbiamo dilapidato tutto il, il materiale genetico che avevamo da parte, cambiato qualche colore. Adesso gli abbiamo dato le zampe di elefante che danno molta più stabilità quando, quando si spara. Allora... Eh, poi cos'altro abbiamo fatto? Non sento tantissimo il volume questa volta, eh. Ok, ora lo sento. Purtroppo queste zampe di elefante non vanno tanto bene per un Berserker, perché il Berserker deve puntare alla velocità e questi te lo rallentano. Non ho capito infatti perché è stato messo su Però l'abbiamo preso così. Il buon Tio Rooster ce lo dobbiamo tenere così. Max Power invece ha un testone che già... Ha un po' più senso, anche se boh, non ha molto senso. Aldeis Immunity che è carino. Ha un fucile orribile. Ah, ecco cosa dovevamo fare. Uh, dobbiamo fare ricerca. Dobbiamo fare ricerca per quest'arma. E questa l'avevo messa, se non sbaglio. Reverso Engineering Redimer. Così intanto gli possiamo dare delle armi decenti. Il priest dovrà per forza fare double class Perché non, naturalmente non fa molto Citizen Eileen Possiamo dare a Citizen Eileen una pistola normale Non abbiamo una pistola normale né? Abbiamo solo l'Iron Fury uh, Vabbè Facciamo che Per ora Perché la pistola che ha lui non ce l'abbiamo ancora a disposizione. Questa è ancora più interessante. E potremmo farci un Reverse Engineering. Se non... Ok, dell'Ephesus 2. Questa è una pistola che potrebbe servire anche ai nostri Berserker per colpire più da di distanza. Per ora la lasciamo così. Però... A ah, Citizen Eileen dobbiamo dare una pistola perché sennò. Ah, non abbiamo dato ancora un nome a questo tizio qua. Uh, come lo possiamo chiamare? Me l'avete suggerito un po', ma non me li ricordo più. Quindi improvviso e poi lo cambieremo. Beautyface. Uh, no. Questo sarebbe Tentaculat, ci sarebbe bene. Don Diego. De la Vega è un priest quindi, Don ci sta benissimo. Allora, uh... Lupin quarto. Oggi avrai modo anche qui di. Poi facciamo una cosa che è assurda. Allora, allora, allora, allora, allora, avevamo un cecchino. Ah, dobbiamo anche. Pare il reverse engineering di questo. Intanto prenditi questo schifo per ora. Perché dobbiamo prendere le sue munizioni. Befestus. Bulldog. Il bulldog ci mette di meno, quindi possiamo convertire i nostri soldati al bulldog. Sì, va bene, dai, facciamo un po' di ricerche così, poi facciamo quelle interessanti. Allora... Eh spesso in è un po' in crisi tu prendi la pistola questa qua a sto punto che non ne abbiamo altre allora containment abbiamo ancora queste cose qua però ci dobbiamo fare ricerca sopra prima di raccogliere il loro preziosissimo mutagen quindi niente allora quindi salviamo ricomincia da qui Mi raccomando, se vi piace la serie, campanella su YouTube, così non potete... e eh, eh, fate subscribe, così non ne perdete neanche un episodio. Allora, lui può fare... andare a prendere l'armadillo. No, voi potete andare a prendere un nuovo veicolo. C'è spazio? Sì, c'è tutto lo spazio di questo mondo. Questo Phoenix Fo Foxtrot, mi ricordo che non era messa tanto bene. Allora, Satellite up link ci serve assolutamente, potremmo fare per Facility, ma quello che ci serve è un Living Quarter e un Medical Bay, in questo ordine. Living Quarter ci servono assolutamente per... Oh, potremmo fare Prisoner of Ice... Possiamo fare la missione della storia e poi andare a prenderci il veicolo. Oppure andarci a prenderci subito il veicolo. Prendiamoci subito il veicolo. E poi facciamo la missione... Non so perché ho salvato. La missione per... Um... Space Invaders... Ok, i nostri conquistatori d'America che non sono messi benissimo. Sai che presto dovrò andare a prendere un altro aereo? La cosa non mi piace perché dovremmo fare ancora inimicizia con una delle tre fazioni. E a me interessa a in questo punto il gioco le amiche perché iniziano a avere delle ricerche che sono più interessanti delle nostre. Il discepolo di Diano con i Priest. Gli Infiltrator che con la doppia classe: con Cecchino, con Assalto con o con Infiltrator Berserker è una bella classe. Questo vuol dire che dobbiamo fare amici sia Sinedrio che uh... Beh, in realtà ce l'abbiamo già la classe, quindi il discepoli di Anu possa anche non servirci più di tanto. Re Recover vehicle. Prima dobbiamo trovarlo il vehicle. E dove sarà mai il vehicle? Sarà qua. Non c'è nessuno che può fare balzellon balzelloni, eh. Non c'è molta alternativa, deve essere qua per forza. Un bagno isolato Questo è uno shield bearer Quindi va bene Attacca da solo da vicino Non ci preoccupa tantissimo Potremmo intanto far fuori quello lì eh Il nostro buon Space Invaders. Eh, tu devi andare avanti il più possibile. Evaqueta al Phoenix Operatives. Dove, da dove si evacua qua? Da dove dal punto di esfiltrazione? lì. Ok, allora non, ci, non muoviamo il cecchino troppo avanti. Mettiamo qui. Potremmo sparargli un colpo a questo qua, però non ne va alla fine. Allora. Spostati avanti. Dai, fallo fuori. Va bene, va bene. Non è servito, non serviva granché farlo fuori, ma... Intanto non ci mette una mist che ci nasconde i nemici, va. Siamo sempre più veloce di tutti. E anche quello meno corazzato, Mitragliatrice e scudo. Immaginavo: Tyrant Triton e Shield Bearer. Ok, io sto facendo la supposizione che sia qua il veicolo. In realtà, non lo vedo. eh Potrebbe essere ovunque nella mappa, anzi se è più vicino a noi, insomma, sono anche contento. Allora, per ora non, si, non... Ah, qua c'è un'altra torre, mi sa. Tu puoi fare qualche cosa intanto. Troppo difficile, troppo difficile. I cecchini quando livellano abbastanza hanno la, hanno la faccenda che la mira aumenta all'aumentare della distanza Che è una gran bella cosa Ma adesso non ce l'abbiamo Qua non riusciremo a sparare nessuno quindi dobbiamo spostarci in un punto più consono Ne abbiamo visto un altro di Arthron Quindi sono già tre Arthron Hubert, tu non hai da paralizzare nessuno. Né? Tu hai un caricatore di riserva che non serve granché. Che fastidio, che fastidio, che fastidio che fastidio quegli affari. Uh, non so se puntare a quello lì o al fragger, perché il fragger Secondo me non ce la fa in un turno. Però, se mi piazzo qua, ce la fa tranquillamente. Quindi mi piazzo di qua. E facciamo un bel overwatch qua. Gli altri sono troppo lontani per farci del male per ora. Um, se io scappo di qua, poi il mine me lo frega in un attimo. Quindi tanteniamoci coperti. E con coperti facciamo così allora tu intanto tu sei quello che può correre qua a paralizzarlo per poi morire e non è il caso quindi facciamo così e lui passerà esattamente tra tutti i nostri Overwatch Questo è uno spittered, non è una bella cosa. Non ce l'ha più lo spittered. E probabilmente morirà al prossimo turno. Non so se lo spittered quello lì o no, dobbiamo vederlo. C'è altra gente che non vedo che si sta muovendo. Questo lo vedo che si sta muovendo, si sta avvicinando pericolosamente con un'arma paralizzante. Sapevo io. E me ne controlla uno, sicuro. Eccolo là. E invece no, non me lo controlla. Ragazzi, una cosa del genere non capiterà mai più, mai più, mai più. Stiamo registrando la, la diciannovesima puntata di Phoenix Point. Cioè anche del pubblico, grazie, c'è anche il buon Okramoth che ci sta seguendo da, da Twitch in questo momento. Poi comunque questa puntata verrà man maneggiata e poi riversata su YouTube, ma non la prossima settimana, quella dopo ancora. E qua la simpatica arma paralizzante, lo vedo, L la speranza è che lui non riesca a avere molta precisione. Allora, allora, qua cecchino deve farmi due colpi per forza. Allora, tu hai visuale su lui, su lui e su quello laggiù in fondo, quindi due artron. Allora, se gli stacco la pincer, lui non può più fare niente, molto bene. Questo quanta salute ha? Il prossimo turno muore, quindi non ce ne curiamo. Dobbiamo fargli saltare l'arma. E ce la facciamo, questo lo possiamo portare a casa. Ora, questo ce la fa a, uh, a catturarlo, però dobbiamo far fuori questi altri tizi, se no è un problema. Sapevo io. Porca misere. Questo me l'ha paralizzato tanto. E eh, va bene. Perché io quello che volevo fare è... Ricambiare il favore. In questa missione dobbiamo catturare... Si può fare tutte le battute che si vuole. Um, quello che voglio fare adesso è tentare di catturare queste cose qua, perché più mutagen c'è, più abbiamo armatura, tra virgolette, gratis. Oh. Comunque loro non è possibile, stanno sempre due quadrati più in là, eh? Due quadrati sempre più in là, è incredibile. Ecco, questo è completamente disarmato. Quello ha già sparato, quindi non... Pine Chameleon Mi sposto di qua Posso ancora colpirlo? Non lo so Ci proviamo Sì Sposto leggermente indietro Beh Allora Intanto ci spostiamo avanti, perché abbiamo ancora questo che è pericoloso. Il brutto è quasi morto e quello là, riusciamo a farlo secco. Per lo meno staccargli la faccia, così, tanto per renderlo più, più bellino. Ah, questo è quello davanti. Allora aspettiamo. Mamma mia, è un tiro impossibile, questo qua. È un tiro veramente impossibile. È un tiro veramente impossibile. Infatti, vabbè, ci penserei tu. Eccola là, la, la torretta che mi aspettavo. Aia. Ah, yeah. Devo fare esattamente la stessa cosa. E non ho visuale su di lui, eh. Non ho visuale su di lui. Space Invaders. No, prendi questo. Qualcuno farà la spugna di colpi. Allora, tu non puoi più fare granché, spostati leggermente più avanti. Là c'è un altro rinforzo. Sempre con le pistole paralizzanti, possibile che io non le riesca a prendere? Questo sarà uno scontro <ride> abbastanza... Cosa sta facendo? Sono bloccato. Aia! E intanto ne abbiamo ammazzato un altro. Aia! Oh, questo è paralizzato, porca miseria! E quello troppo poco muore. Allora. Intanto portiamocela a casa questo qua. Poi di là dovremmo fare qualcosa perché tutta questa mist non va per niente bene, bisogna farla sparire. Allora. Non abbiamo ancora l'attrezzo per mangiare la mist. Allora, tu, tu intanto puoi fare una bella cosa, tipo curarti. Allora, tu invece... Com, tu, dimmi che c'è una visuale su quello là. Qui forse ce l'hai. Allora, quello è paralizzato. Quello sta per morire e questa è la prossima minaccia. Hai Pinch million o oh, Paralizing Arm? Questo è tutto fatto per paralizzare. Non riesco a capire quale torso abbia questo qua. Pinch million, quindi dopo il primo colpo svanirà nel nulla. Quindi questo vuol dire che se gli disabilito la testa, lui avrà molti meno Will Point e quindi sarà più incline a impanicarsi. Allora, Space Invaders. Per andare vicino al nostro simpatico altro tizio. In modo tale che dopo andiamo a distruggere questo affare qua. per il bene di tutti. Ha senso usare questo? Non tanto, però, vabbè. Tanto quello è paralizzato. Se mi infilo nella mist però questo poi perde will point inutilmente, quindi da di qua. E tu c'è il fucile che è mezzo danneggiato. eh. Proviamoci. Eccolo là. Aumenta un po' ancora la mist. Questo morirà presto, sempre che non salti fuori qualcun altro, ho una tensione dentro che non vi dico. Eccolo là. Purtroppo non ha retto fire, mi sto pentendo di non averglielo dato, ma per fortuna è abbastanza coperto, a volte so meglio il rifugio a metà piuttosto che il, uh, piuttosto che il uh, rifugiarsi del tutto perché um, ti costringe ad abbassarti. E anche qui un passettino più non di like là. Go. E lui non si può spostare Quindi verrà parzialmente paralizzato Allora Potresti spostarti right di qua Nella mist E iniziare a fargli un po' del male Fisico A sto maledetto Che poi non riesce a spostarti più di tanto. Tu cosa puoi fare? Il visuale su quello paralizzato, su quello parzialmente paralizzato, sull'artron qua in fondo, ma non su quello, eh. Allora, visto che arrivano tutti da qua. Dacci una bella sbirciata col tuo fucilozzo, e via. Qual è il mio paralizzato? Questo qua. Ok. Se qua salta fuori qualcuno dalla mist cerca di farlo secco, E Tu non lo so, Ripigliatina. No? non posso ripigliarlo, no? Will point sono già al massimo. Allora, tu piastati di qua. Eccolo, infatti è comparso dall'altra parte Ogni turno scende di uno Ogni turno scende di uno la paralisi okay. Però intanto andiamo a raccogliere anche questo eh. Sempre che non mi muoia Quanto ha di paralisi? 23 su 17, bene Però è che questo. Cos'ha? Solo le pinze. Tu invece? Possiamo andare a vedere se qua c'è il maledetto veicolo che stiamo cercando. Cioè, se ci semplificherebbe un po' la vita. Eh? E non c'è. E dove è andato a finire il veicolo? Dove è andato a finire questo maledetto veicolo? Ce l'abbiamo? Abbiamo visto? L Abbiamo trovato? Si è fermato subito? E dov'è? Dove ti amini il veicolo? Che perché con il veicolo è più, molto più veloce sfiltrare qua, eh? Non c'è. No, non c'è. I'll try and get andato a finire il veicolo allora? No, qua dentro non lo è. Allora questo lascialo stare oh tu puoi ammazzare la mist sentinel però non direi di non scherzare con quell'affare lì eh? gli stacco il braccio gli stacco la possibilità di difendersi gli di stacco la gamba no, facciamo un bel overwatch endo ndokoyo koyo, koyo. idem qua ndokoyo coio. Vai di qua e non puoi prendere neanche questo no? Tu hai un solo action point perché sei stato paralizzato quindi. Devo andare a trovare dove ti amine quell'accidente di vie ah. trovato. Arca miseria. Non ho considerato... No, ho disabled arm. Disabled arm non è una bella notizia. Vuol dire che non può usare più niente. È fastidiosissima questa cosa. Dov'è il veicolo? L'avevo visto. Eccolo qua. È un'aspida, quindi un veicolo di... Um, del sinedrio. Carino perché può paralizzare, se non sbaglio, questo affare qua. Non ha niente di, di, di armatura, trasporto, purtroppo dovremmo andarcene con le nostre gambe, ma può paralizzare. No, non è stata una grandiosa idea Tu scappa Tu cerca di fargli del male Quell'affare là Se gli stacchi questo Sei il mio favorito Però conoscendo come vanno queste cose Fai E tu adesso non puoi fare più Un tubo Maledetto Uh, andiamo in overwatch, cosa fare? Tu non puoi fare più niente. Dai, andiamo a prenderci il veicolo. Il prima possibile, possibilmente, perché stiamo già perdendo troppo tempo. Anche possiamo entrare solo da dietro, eh? Sì. Eccolo qua. Paralysis. È il veicolo perfetto per catturare. Il problema è che è fragile come un fuscello. Come tutte le cose del Sinidrio. Tu non hai nient'altro, eh? Dovrei distruggere quello lì della, della mist, però. Oh, questo... Ah, già. Eh, tu non puoi fare niente, assolutamente niente. Neanche fare bash, eh. Non è abbastanza eh, braccia. Ah, beh, allora vai di qua. E Magari questo ti curerà adesso, eh. Cosa almeno meno fermiamo il bleeding. E poi iniziamo la. Eccolo là. Uno di quelli che ho faticosamente catturato. Bravo, vai in, bra in braccio al mio. al mio veicolo, così possiamo. modo di far vedere come funziona il meccanismo di cattura vai 47 questo ce lo portiamo a casa se non muore prima però per portarcelo a casa dobbiamo correre e tu corri dov'è è, dov l'uscita? Sempre nei punti più comodi Allora, quale è paralizzato? The Lander Nothing at will points Vai, corri Sai, li ho, li ho proprio dilapidati facendoti paralizzare il mondo, eh? Non ho capito che inventò... che cosa dovrei avere nell'inventario. Ah, ma tu sei dentro il veicolo. Eh, beh, fai qualcosa. Eh, eh, sei di tranquillo, dai, che devi fare. Tu mettiti di qua. No, tu mettiti che vai verso l'uscita e punto. E vai. Poi... Ah, abbiamo trovato un Mindfragger! Se questo tizio salta fuori troppo vicino, lo facciamo secco. Boom! Prossimo turno. Di più la mista non riesce ad allargarsi quindi. E eh, non va bene. Bravo, Return Fire mi piace, mi piace assai. Sono stra contento di averti dato Return Fire. Adesso tu corri. Potremmo caricare a bordo quello paralizzato. Eh? ci muoviamo un po più velocemente tu scendi non puoi scendere no eh? vabbè iniziamo con la, la... La corsa verso casa Io pian pianino ti sparalizzi Spero Dove stai andando? Ah Questi click casuali Tu vai di qua Non star contento di Lunar Lander Tu sei paralizzata e torna a casa con noi Non c'è un modo per gli scendi dal veicolo, questo qua, eh? Forse perché aspida ha bisogno di uno per guidare. Exit the vehicle, there is no valid target. Che, che, che vuol dire? Vabbè. Pistola. Vira, armi virali. Quindi vuol dire che bene o male Super Frog ha un sacco di questo Direi che abbiamo paralizzato abbastanza gente Non ho voglia di paralizzare altri Perché poi è un, è un macello Tanto di mutagen ce lo portiamo già, ce ne portiamo già a sufficienza a casa Qbert Vai di qua Adesso è la parte un po' più noiosa, eh Dobbiamo ritornare a casuccia Tu vai di qua Lunar Lander, vai di qua sei quello più veloce di tutti Un assalto vedete, vedete con Lunar Lander Quanto è importante avere un assalto così veloce non, A parte dei Grand Versi Non hanno fatto granché E questo potrebbe essere il turno in cui Ce ne andiamo tutti. Vai. Tu che sei quello fer ferito. Te ne vai. Ah, possiamo anche curare la gente con questo. Me l'ho dimenticato. E rimuovi il 50% della paralisi. Full ear, repair target and remove 50% of paralysis. No, a questo punto... Riprendi quello lì! Anche se a me farebbe abbastanza inquietudine una roba del genere. Vai! E abbiamo un nostro simpatico aspida! Uh, dopo un'ora di lotte, proprio pochissimo schillate, eh. Ovviamente non potremo, no, le, la paralisi non funzionerà sui bersagli umani, o meglio, li potremo paralizzare, ma non ce li portiamo a casa, ovviamente. Sarebbe bello, è stato bello eh, catturare la gente e arruolarla a forza, ma non funziona così. Non funziona per niente così. Mi ha ricordato che ho portato a casa un po' di... Allora, dove mandiamo Aspida? Uh, Phoenix Point. Summer Memorial Base. Sarebbe carino avercelo qui, eh. Non mi ricordo qual è Ah basta cliccare qui Questo potrebbe andare in Europa Non ci serve Potrebbe andare qua Non ci serve Foxtrot E qua Facciamo, Dilapidiamo tutto quello che volevamo dilapidare Allora Potremmo fare questa missione qua adesso che è quella per andare avanti con la storia Allora Come siamo messi in compenso The gift è stato riarmato Non abbiamo un tubo di material E quindi non possiamo per esempio Prendere questo simpatico cecchino Ci darà cibo Ah tra l'altro Reclute In un giorno Ok The gift The gift The gift Dove lo mandiamo Da nessuna parte Perché qua non c'è niente Qua c'è un priest E qui Fermo un attimo Fermo un attimo, fermo un attimo, fermo un attimo, fermo un attimo, fermo un attimo Che qui c'è un priest 7.20 di cibo e 272 di materiali E non ce li ho, e va bene Tu esplora di qua Allora, Prisoner of Ice Oppure questa di armadillo. Tanto salviamo. Tentiamo prisione Vice, dovrebbe, Non dovrebbe essere troppo difficile. Le ultime parole famose. Allora tu hai bisogno di un altro coso. Così ti risani subito. Sarà una battaglia contro i... Um, come si chiama? Questo. Contro i ribelli lì, come si chiamano, quelli non allineati insomma Tutto sommato non dovrebbe essere una cosa impossibile da fare Vai. Sempre vi ricordo, subscribe e campanella per continuare a seguire la serie. Siamo alla diciottesima puntata, finora su YouTube è quella gameplay ITA di Phoenix Point più lungo, finora. Ed è l'unico con tutte le, le 5 DLC. Allora, obtain the research data. Dobbiamo andare qui oppure far fuori tutti. Tu prima cosa, primissima cosa che fai senza manco pensarci su? Medikit. Ne prendi un altro dallo zaino. Ok. E tu ti ripari. Primo nemico è un evi. Ci sarà da battagliare, mica da ridere. Saranno tutti così, eh. Lunar Lander. Vai di qua. Sfruttiamo la sua mobilità. Abbiamo un cecchino contro. Questi forse sono quelli un po' più spaventosi. Ok, di là non si passa. Però questo appena ciccia fuori lo facciamo secco. Allora... Tanto vale che siamo in due, visto che quello è bello corazzato. q gli ho dato degli sì. armamenti che fanno un po' schifo. Let's go. Abbiamo un Berserker. Non pensavo ci fossero dei... Moving. Di questi sfigatelli. Ok. Allora, se qualcuno si avvicina... Sai cosa fare. Vai. Potete sentire la mancanza di un quinto personaggio. Forse servivano più cecchini. Questi si devono avvicinare per forza, per far male. Quindi per ora siamo tranquilli. Qua saranno metà di mille. <ride> Ed è tornato indietro. FIFONE Però il problema è che un solo cecchino non è granché Ma soprattutto con un fucile che non è fatto per bucare le armature Però se gli buco una, una, un braccio lui non può più fare niente Molto bene E abbiamo un Nevi completamente inutile Abbiamo due evi completamente inutili Magie Intanto cerchiamo di accerchiare la gente Se si avvicinano di qua se sono, se Li facciamo secchi Però anche lì c'è un cecchino E i cecchini fanno male Quindi lo rispostiamo di qua Questo cecchino qua che mi spaventa. Potrei tentare di aggirare perché si può aggirare anche da di qua, eh, in questa missione. No. andare lì da soli non è granché. Certo è che andare in uno spazio aperto è ancora peggio. Tu non riesci a beccare nessuno, eh? Io non ti avvicino troppo perché qua c'è troppa gente. Tutto sta che prima o poi qualcuno lo dobbiamo pure far secco, eh. Questi faranno le spugne di colpe, sono più sicuro. Di, tentiamo l'aggiramento. Eh, non qui, no, troppo vicino. Sento la mancanza di un altro cecchino. Sento l'incredibile mancanza di un altro cecchino. Vai più avanti, va. Potevo usare il dash, eh? la granata maledetto la granata ti sei curato ma tanto senza un braccio non puoi fare niente hai perso, hai finito col hai, non fai più bleeding ok, però non fai più niente comunque Take this. brutta cosa mi versagliando il mio cecchino mm. non ci arriva nessuna parte eh? perché qua mi espongo un po' troppo da usare dash per andare fin lì è una cacata vai di qua fagli tanto tanto male per favore e torna indietro tu fai la stessa identica cosa anche perché lui senza un braccio può usare ancora il martellone e ora non lo può più usare. Molto bene. E torna indietro. Qua temo che dovrò fare la battaglia di cecchini, eh. Se riesce a beccargli la testa. No, eh. Mm, più o meno Vado qua Il cecchino è un po' più coperto S Oh l'unico È quello sanguinante Ok Super frog mi devo ricordare Che lui ha danni virali Quindi Non è stata una grandiosa idea. No. Se mi piazza di qua lui tenterà di aggirarmi o altri tenteranno di aggirarmi. Speriamo in bene. Tu te ne devi solo andare, esatto, vattene. Ed è scappato dalla sua visione. E qui abbiamo un altro cecchino. Beh, almeno questo, questo turno non spara. Allora, dobbiamo cacciare fuori qualcuno che riesca a fare qualcosa, no? Se faccio un bel dash qua. No e cerchiamo di far fuori quel level lì. Non facciamo niente, niente, ma proprio il solletico gli facciamo. Quando gli sparo nel braccio non viene assorbito dalla... completamente dall'armatura. Dall uh! Vabbè, almeno lo morbidiamo un po', va. Mancano i berserker, mancano i berserker in questa missione. E tu sei un po' nei guai, eh? Poi tre di virale. Come hai fatto a non fa a fare il solletico? Spiegami. What are we doing? No, abbiamo solo tre will point, non possiamo fare granché. Allora, tutti ti sposti... Non... Pari e poi ti sposti. Hai visuale solo su questo che è dietro il palo, eh? Prendi il palo. Non posso qualcosa! Sono sì ma non ha fatto granché. L'unico che può fare qualcosa è questo qua. Vai, provaci! Eh, qua uguale, eh. Abbiamo speranze. E invece non abbiamo delle ottime speranze così. Will Point, qualcuno è morto? Buonasera, Rick. Stiamo registrando la diciannovesima puntata di Phoenix Point. Che finirà poi su YouTube. Quindi, questa è un'eccezione che viene trasmessa su Twitch. Mamma mia, Bene. Bene. Dobbiamo iniziare a fare un po' di. Uh... Tanto tutti i curi. Perché sei messo malissimo. Anche lui non ha messo bene. Eh? Vai di qua. Mamma mia, questi sono bestioni. Ho sottovalutato la loro armatura. Se ci avviciniamo un po' di più. Eh il braccio non riusciamo a fargli niente. Allora, se tutti sposti di qua. Questo lo possiamo far fuori Questo lo... Pff, sarà duro che lo riusciamo a far fuori allora. Se tutto va bene Abbiamo due colpi Perché lui adesso non ha più will point Ma così Si ricarica di due Niente E qua non lo prenderemo mai Ready. Tu rischi perché c'è sottissimo qua. Eh? <ride> no, non lo, lo, lo prenderò mai con tutto questo clipping. Ok. Curati un attimo. Allora, ti hanno sparato in testa, quindi questo vuol dire che è un brusco calo di will point. Non un, non un gran tiro. Adesso è impanicato bene. E questo ha sbagliato il colpo. Molto bene. E si è esposto. Mm. Tu quanti will point hai? 4. Ogni uccisione te ne tolgono tre. Questo è il tempo di farlo secco. Ready. Tu gli ho usato un sacco di preziosissime munizioni. E tu non riesci a beccare neanche pregandolo quello là. Eh? Qua. Finisco questa missione e poi stacco. Perché okay, è già più di un'ora che sto trasmettendo. Mm. Allora, possiamo finire la missione in due modi. O ammassiamo tutti... O andiamo a prendere i dati. E noi faremo la parte più divertente di tutte, cioè li ammazziamo tutti. Non so se alla fine della missione recupereremo tutto quello che lasciamo per terra. Io spero di sì. A parte che è tutta attrezzatura che non ha un valore preziosissimo, però... Butta la via. Qua siamo sotto le mire del cecchino, quindi tu spostati di qua. Yes. Abbiamo ancora uno che non si è spostato, Lunar Lander. era un po' la nostra spugna di colpi del cecchino però non è granché corazzato quindi evitiamo okay. provaci orco che colpo orco che colpo ma l'ha quasi è ammazzato E eh, adesso non posso sparare questo turno. Vedete, quello l'ha quasi rotto a tre quarti di balla, eh. Quel cecchino. Siccome ha l'armatura di un... Popino, indifeso... Di, almeno di staccare il braccio. No, eh. Sai sì, perché? Gli sparo di lato e... Resistono. Una marea Allora. Vai anche tu. Non dovrebbe resistere alla seconda scarica. Potrei anche tirargli un, un colpo però. C'è qualcuno che si nasconde probabilmente? E noi giustamente entriamo a sprombattuto. Fine! E questa era una missione della storia. Oh, spesso in vedersi levellato Bene. Io voglio questo mitra. Questo mitra trasforma gli assalti in quasi dei cecchini. Io ho quel mitra. E la prossima volta magari faccio uscire la chat nella registrazione <ride> e, e niente scusatemi un attimo in the 1960s the Phoenix Project clashed with an unknown intelligent outfit associated with the CIA one of these clashes concern the culture stored in this lab said to be responsible for a terrible plague somewhere in what was then called the third world At the time of his death, my great-grandfather was trying to force the CIA to at least share some samples, but they denied everything, even the existence of this lab. It looks like the research was abandoned in the late 1970s. I'm not sure why. The samples are degraded, but if my analysis is correct, this is the Pandora virus. Sometimes I wonder whether the only reason we survived as a species is sheer luck. Bene, quindi probabilmente abbiamo fatto noi il casino. New research available. E abbiamo un bel po' di roba. Che dilapideremo adesso. Allora, ricomincia da qui. Abbiamo. tu che hai livellato. Ready for action. Uh, questo va bene per scavenging Strongman gain heavy weapon proficiency Con 20% accuracy 2 strength e 15 per perception di meno 15 perception è un, è un bel prezzo Però vuol dire che questo Potremmo mettergli questo in mano invece che questo Se no possiamo divertirci con la multiclass Allora, quello più banale che dovevamo recuperare era Berserker. Possiamo fare Heavy Assalto o Sniper Assalto? Sniper Assalto... Mm, non ha molto senso. Heavy gli dai più velocità, gli dai delle armi potenti. O il Berserker, che è specializzato in aggressività. di questo. Con Bre armor break che va bene. Qua abbiamo Bloodlust, quindi più hai danno e più ne fai. Adesso con 6 will point non abbiamo granché. Però tu, essendo adesso un Berserk, potresti andare in giro con un martellone che non abbiamo recuperato dalla, dalla, dalla cosa maledizione. Abbiamo due cecchino. Vabbè Inizia a diventare importante questa cosa Research Pandora Virus Questo diventa abbastanza importante da fare Prima le munizioni Poi questo E poi andiamo avanti con uh, Con uh, le altre ricerche Mm. Manticore 5, dov'è Manticore 5? E' qua Molto bene, adesso almeno possiamo creare dei mitra un po' più uh, Armor Piercing Intanto recuperiamo le munizioni Almeno meno qui Però io voglio per il mio team alfa un priest E per fare ciò Potrei rubare anche Diplomacy. Potrei rubare anche un altro veicolo eh. È un altro veicolo però un altro berserk dunque dunque dunque dunque dunque dunque dunque qua in cambio di cibo potrebbe darmi del materiale un po' più vicino qua questo qua da una marea di tech uh, even was damaged by the behemoth Aspetta, andiamo a... No, non posso fare commerciare con questo. Con questi sì. Tu intanto dove devi andare? Guarda qua, per esempio. Non abbastanza materiali, neanche questo. Oh. Questo è sempre qui che aspetta. Oh no, abbiamo scarsità di cibo. Quindi dobbiamo comprare del cibo. Ok, ora finalmente il team alfa ha ah, il suo priest Riccardo Walter. Dimmi che è quello che è in Steel Frenzy. No, no, non è quello che volevo io. Però, tutto sommato... Riduce il will point di tutti i uh, nemici. Vabbè. Ho speso un sacco, ma un sacco per una roba che vabbè. Allora. Vabbè, ma prima o poi... c'è cioè, diplomacy. Questi qua diventeranno ancora amichevoli, questi qua, eh. E quindi se diventano amichevoli possiamo cambiarla la testa. Mettere quello che ci interessa. andate a esplorare di qua. Allora, voi intanto avete bisogno di riposare e qui forse c'era desinfo. Archeology Lab, Archeology Lab, training facility, Archeology Lab, living quarters. Quasi finito gli Archeology Lab. Finiti gli Archeology Lab, inizieremo a fare uh, sonde per scoprire uh, i posti dei, dove ci sono i, i cose come si chiamano eh, i siti archeologici antichi dobbiamo fare anche questo l'ultima volta che l'ho fatto è stata un, una tragedia allora trade almeno abbiamo un po di materiale adesso Allora, potete esplorare un po', non è deciso se farlo a partire adesso, ah dai direi che basta così. Allora Direi grazie a tutti per avermi seguito. Mi raccomando, la campanella e ehm, seguitemi su così non perderete neanche una di questa una puntata di questa run di Phoenix Point. A presto!